C'è chi vede in un mucchio di rottami della spazzatura e chi dell'arte. Oggi, amici di Andu abbiamo Roberto Mora, un super artista, non solo artista, ma è anche un artista ecologico, giusto? Sì, direi che la parola ecologico mi piace. Perfetto, allora accendiamo l'immaginazione e sigla. Allora, Roberto, io voglio partire con una domanda, con una citazione che mi hai fatto la, la, la prima volta che ci siamo visti, che sì. ha detto che le mani sono un prolungamento della mente. E, eh sì. È una frase meravigliosa. Credo di sì, perché cioè, quelli come me che realizzano oggetti, dipingono, comunque fanno un lavoro manuale, e la mano è, è lo strumento fondamentale cioè spesso chi sa usare le mani può anche pensare di non avere un granché di strumenti perché lo strumento, diciamo, essenziale è quello, è la mano. Eh, il fatto di poter applicare una tua idea a una cosa pratica sì. eh, è meraviglioso. Eh, sì, sì, nasce l'idea, poi dopo nascono le difficoltà, il pensiero di come arrivare alla fine di quel percorso. Eh, le mani sono fondamentali, sono il primo assistente che hai, cioè quello più importante. Quindi è una cosa che ho sempre, mh, ho sempre capito di me eh, fin da piccolo, quando giochi con, con le cose, che con le mani riuscivo a fare cose particolari, no? ma anche piuttosto complesse. Quindi ho sempre coltivato questa roba del, del poter usare le mani. Una, una <coughs> domanda, ehm, qual è tra tutte le tue opere l'opera che credi che ti rappresenti meglio? In questo momento, in questo percorso diciamo, di maturità ormai, perché eh, posso dire, sì, di esperienze ne ho fatte diverse sia con la pittura che con la scultura e l'oggetto funzionale, non, non parlerò quasi mai di design, parlerò di oggetto funzionale. Eh, sicuramente la poltroncina oil, quella che ricavo da, dai fusti del petrolio, che deformo e creo una specie di comfort zone, cioè una, una ti situazione siedi per dentro. cui il pensiero deve essere quello. Eh, chi si chi si siederà in, in questa poltrona dovrà dire ah ma è anche comoda infatti devo, devo essere sincero l'ho provata e posso assicurare che è comoda cioè ti, allora, ti, ti assicuro, è un oggetto che chi non lo conosce quando lo vede la prima volta non, non lo riesce a inquadrare perché c'è scomodo, si, è ferro sì, è ferro, è, è duro, no? è freddo però la prova del 9 è proprio quella lì nel momento in cui uno si siede e dice ah, cioè si stupisce del fatto che su una lamieraccia eh, rovinata si può stare anche comode. Ecco, e queste qua dove si possono provare? Un giorno dove, dove si vedono queste, queste opere? Beh, In questo momento le puoi vedere a Milano nello showroom di Lissone di Carnaby, le puoi vedere prossimamente a Hong Kong però diciamo che non è proprio dietro l'angolo preferisco, preferisco venire a, a Milano ecco, lo, lo Oppure dico ecco con un po' di orgoglio perché è partito no, per, si è aperto questo canale sull'Oriente a me fa molto piacere che Qualcosa a parte per l'estero e quindi non si ferma solo... Che credo che sia la soddisfazione più grossa, il fatto dell'uscita. Io penso di sì, per un artista penso sia la soddisfazione più grande, poter farsi vedere all'estero, non solo al proprio paese. Perché vuol dire che la, la voce si è, si è ben sparsa, eh. la gente inizia a parlare. Poi Hong Kong non è proprio... cioè non è Francia, Spagna... No, però adesso è un adesso Kong. tutto... Cioè, rispetto a un tempo, è tutto più raggiungibile. Certo. Abbiamo degli strumenti incredibili, la tecnologia. Eh, con, con poche telefonate te organizzi una spedizione, organizzi tutto quanto. Quindi è molto più semplice di un tempo. Credo che una volta un artista che voleva emigrare perché si sentiva stretto al suo paese, e dovesse per forza, prende, per forza prendersi su, andare, e fare esperienza, soffrire. Perché poi devi ricominciare da capo completamente. Sì, spesso è così. Cioè, lo è stato per i lavoratori, diciamo, per tutti, gli emigrati, ma anche per gli artisti, cioè devi un po' ricominciare, sì. in qualche modo. Perché... Poi Però vede... quello che voglio dire, senza andare direttamente all'estero a fare la tua esperienza... Trovando il canale giusto tu puoi esportare il tuo prodotto all'estero e quindi farlo vedere alle fiere estere, farlo vedere nei musei, nei canali che se hai fortuna puoi trovare. Che poi sai dove lo metterà questa poltrona o non lo sai cosa ne farà? Beh, sicuramente questa qua che, La, va... che va a Hong Kong, io sono curioso di sapere. Eh beh, questo è un gallerista che fa ah, okay. arte e design. Ah, okay quindi... ok, quindi andrà in una galleria. Sì, in una galleria. Okay, perché... Viene proposta a un pubblico che okay, è il pubblico di Hong Kong, che no? è meglio che con un privato quindi è meglio che finisca in su una galleria che penso un privato. Sì, penso... sai cos'è? Il privato, quando, quando arriva il pezzo a casa o nello studio di un privato, si esaurisce lì. Fra lui e i suoi amici. Sì, esau si esaurisce in un ambito ristretto privato, diciamo. Della sua famiglia, di lui. Cioè, io preferisco sempre che abbia prima un una visibilità in uno showroom, in una galleria, che cioè, ovviamente. Ha, ha un consumo molto più allargato. Poi è chiaro che finisce poi sempre nella casa di qualcuno un oggetto. Cioè, L'ideale sarebbe che... finisse in un museo. Cioè... Ah, uh, uh, uh, <ride> cioè, Ne sono finite da qualche parte? Ancora no? No, sono state in mostre importanti eh, alla triennale di Milano, durante un salone del mobile c'è stata una, una raccolta che fece Mendini, non mi ricordo se era il 2014 così, e c'era anche la OI, la poltroncina OI quindi è documentata in un volume bello di Alessandro Mendini. Però, sì, anche quelle cose lì hanno importanza, Cioè, se, se entrano a far parte di una collezione piuttosto che di una pubblicazione, E tutte cose che... La pubblicità? Sì, fanno comunicazione. Ma questa domanda qua prima o poi te la devo fare. Veniamo in rottami. Eh, veniamo ai <ride> Allora, quando tu prendi il bidone ci immagini mai la faccia di qualcuno mentre lo prendi ammazzate? lo usi come sfogo eh, purtroppo la parte la parte cattiva quella lì aggressiva dove devi ammaccare il bidone dura poco no però sì, se parti già che, hai, che pensi a qualcosa cioè che sì, è un minimo sfogo che però dura poco perché tu dovrai dare una decina di smazzate giuste per arrivare a... ma poi io ogni volta la riprendo in mano e la provo fino a che trovo che ci si possa stare. Quindi vabbè, le prime mazzate quelle, diciamo, ignorantissime Le, le sono... prime sono le più ignoranti e le più cattive perché devi proprio andare giù, no? Devi proprio sfondare. Ma comunque è bello sfondato, tra l'altro... cioè non è... Non è... Una mancatura, ti proprio piegato un bidone che comunque non è proprio una lanierina sottilissima. No, poi riallacciandomi al discorso delle mani e degli strumenti, ho dovuto costruirmi degli strumenti per fare, cioè, cose che non esistevano. Tipo quella mazza lì. Cioè, tu, tipo quindi, la tu, mazza... tu Amazon non puoi comprare mazza da ammaccare i bidoni. No, non esiste, <ride> l'ho dovuta pensare io, e quindi con una punta in Teflon che sia dura ma morbida da non ammaccare la lamera, sì. E, e anche un telaio per tenere fermo il bidone mentre lo ammazzato perché il, il bidone è rotondo cioè io i primi bidoni che ammaccavo li rincorrevo per il, cor, per il cortile <ride> <ride> li rincorrevo per il cortile dopo ho pensato sarà meglio che ti studi un telaio dove sta fermo e <ride> <ride> eh, quindi noi ci immaginiamo un che corre con la mazza nel cortile e dargli co i colpi. sì le prime sono andate veramente così che poi adesso volevo leggere una citazione che è stata fatta da ho il bigliettino da da Giampiero Mughini una, una citazione bellissima che ho letto ti, credo che ti rappresenti molto che ho trovato in casa tua era, era appeso quindi non, non ho non ho aperto cassetti È una cosa che ha scritto l'anno scorso sì esatto che lì dice comunque per quello che lo conosco e lo conosco molto bene perché lo conosco da 20, 20 anni giusto? sì sì sì ci conosciamo da, da più di vent'anni qua dice Roberto Mora è innanzitutto uno che viola i confini un contrabbandiere che spaccia merci illegali nel senso che va a caccia di ferraglie e ne trae arredi affascinanti da mettere in casa arredi che dialogano con il prodotto di tutte le ere precedenti del fare artistico oppure letta male però sì, è sì, però, credo che sia ecco, molto quel... bella perché credo che ti descrive in una maniera molto poetica e, e mi è piaciuta molto, quindi gli ho, gli ho rubato questa citazione non so se mi guarda, gli chiedo scusa e lo ringrazio no. per questa no, citazione no, hai fatto bene a citarlo perché sì, mi piace molto questa cosa che i pezzi dialogano con altre opere di, di altre epoche cioè, questo dà un senso di assoluto all'oggetto. Un con, fatto di continuità, il fatto che venga comunque ripreso, rivisto e rimodernizzato su certi aspetti. Cioè in un qualche modo mh, forse ecco è anche una sensazione che l'oggetto non ha un tempo, cioè non, non lo riesce a collocare esattamente in un tempo preciso. Un po' perché i bidoni i fusti dell'olio esistono da tanto tempo, esistono in tutto il mondo, di tutti i colori, con tutti i, i marchi, i brand possibili. Alcuni inventati, perché ne ho visti <ride> alcuni che... Alcuni me li invento, certo. <ride> tipo, vabbè, si possono fare marchi, perché tanto tipo Rolex, non credo che faccia... Sì, e sulla deriva Neopop, eh, son, sono mi, mi sono lasciato anch'io trasportare qualcosa, Qualche logo me lo sono costruito con questi brand del lusso che sono delle icone che abbiamo un po' tutti, che vediamo nella Formula 1 piuttosto che, anche se non amiamo il Rolex perché non ce ne frega niente. Perché non tutti qua credo che ce l'abbiano, non è proprio una cosa che tipo anch'io sono pieno di Rolex sai però diciamo c'è una branca della neopop diciamo tra la pittura e la scultura che usa e abusa anche dei brand del lusso quindi creando anche una sorta di provocazione che okay. sì, infatti è bello come, nei, come si può definire un ironizzare un brand cioè il fatto sì. del, del trasformarlo completamente e una sensazione voglio chiederti adesso una sensazione che provi di tu dove prendi Rottami? beh vai da Rottamaio giusto? da noi si Comunque. chiama Rottamaio non so come si possa è deposito di materiali ferrosi Sì, che è noioso Metali, quindi adesso sì, facciamo imparare questo nuovo però eh, da quando ho cominciato a usare il ferro si, si trova cioè, in giro ho messo sì, la mia attenzione in questi luoghi che dove spesso ci sono persone che siamo diventati amici, addirittura collezionisti. Perché comunque non credo che tu ci vada una volta all'anno. No, ci vado anche... <ride> ma dipende. Quando uno dice vado a fare shopping, Roberto dice vado a fare shopping ma non va <ride> nel centro commerciale, va da deposito rifiuti. No, eh, c'è sempre di... stato questa, questo fascino particolare della caccia, Te ne ho parlato della caccia. Che mi dicevi, esatto, questa qua è una domanda che volevo dirti, il fatto che... Cioè una cosa, cosa ancestrale dell'uomo credo sia la caccia che in qualche modo rimane una traccia anche in te di qualcosa che vai cercando, vai a procacciare, eh, non è più carne da, da mettere sotto i denti ma è, è, è materiale da mettere sotto le mani, cioè... Eh, la magia della caccia è quella cosa che ti fa prendere il furgone. Dici oggi vado nel deposito di materiali ferrosi a vedere cosa trovo. A volte non, sai mai, cosa trovi, non volte... sai mai cosa trovo, ma a volte trovi cose talmente affascinanti che riempi il furgone e poi i porti a casa, dopodiché, metti lì. A volte le cose nascono, c'è molta casualità in questo, no? gli incontri fra un materiale e un'altra forma avvengono in laboratorio per, però eh, c'è cioè quella sensazione che hai cioè proprio il, lo, i pensieri quando vai a caccia cioè è, è solo curiosità cosa cosa cosa Ma io è come cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cosa cioè io vedo, vedo, è come se vedessi, avessi come un radar, se vedessi già, ah quello è il piede di un tavolo, quello lì è talmente schiacciato da questa macchina assurda che sembra di gomma, invece è ferro. Cioè vedo le potenzialità del ferro e quello che potrai ricavarne, cioè è come se vedessi già una doppia vita. Quindi a... tu quando vedi il ferro, tu sei, quello che prendi tu sai già cosa farne. Quindi non è che tu prendi questo. Spesso un sì, e... ma non sempre. Spesso sento che è come una lampadina che si accende che mi dice prendimi perché poi vedrai che tirerai fuori qualcosa da questa cosa. C'è come, cioè come una specie di dialogo che avviene, non lo so, è una cosa magica anche quella di misteriosa. Delle... Lassi, cioè, lasci as... mh, ascoltare le tue sensazioni. Perché il metallo parla comunque, tipo, devi, essere, me devi, il ferro, devi essere un artista per il poter... Il ferro re... è un materiale organico, è vivo, non, non, è, non è duro come si pensa, è, è molto duttile, molto malleabile, trasformabile. Quindi... No, è bello perché il ferro è spesso visto come sporco, brutto. Mh. C'è cioè anche chi ama questo aspetto del ferro, c'è cioè questo aspetto trascurato. Io poi nel tempo questa poesia l'ho abbandonata, non mi interessava questa cosa della ruggine. Ho sempre cercato altre, altre cose, di, come nella collezione Carte Cartocci, di far diventare la lamiera a forza di, di picchiarla e deformarla, come un una carta, carta stropicciata. Che bellissimo, visto che hai fatto un tavolo intero. E lì è nata tutta una collezione su questo pensiero, cioè deformo, deformo la lamiera in modo da creare come dei fogli che vado a saldare, ma l'occhio lo vedrà, visto che lo vado a verniciare di bianco, lo vedrà come com una struttura fragile di carta. E su questo posso confermarlo perché non tutti le cose che ho visto da te sembravano di metallo Bello. alcune proprio confondevano tanto, eh, ho visto soprattutto una um, l'attaccapanni mi ha confuso molto, infatti non pensavo che con l'attaccapanni sì. fosse in mi piace metallo. questo spiazzamento anche di, di riuscire che a, dici a dici, fermo, attra attraverso la forma e il colore un'idea diversa del materiale che, che possa ricordare qualcosa, la carta piuttosto che la gomma perché secondo me facendo questo spiazzamento qua tu confermi il fatto che il, il ferro non sia da vedere in maniera così negativa che comunque sia un materiale vivo organico. e organico e credo che sia veramente bellissimo perché, perché proprio fai cambiare la diciamo, percezione di un, di un materiale sì, è veramente duttile. poi sai, lì l'esperienza nel tempo ti porta a capire che So, Sugli su, spessori più sottili puoi fare cose più, più complesse, più simili a una roccia perché hai più facilità di deformare, cose che non puoi fare con spessori più elevati insomma tante cose che poi è l'esperienza con le mani, lo stare in laboratorio che ti fa capire così tanti aspetti e ti suggerisce anche un'idea nuova di interpretarlo, di, di pensarlo per un, un oggetto diverso che, che come dici te, non, ti, non pensi che sia ferro. No, esatto. Pensi che sia un altro materiale. Ma riesci sempre a… dopo che hai, ti viene in mente, vedi quel pezzo lì, dici, ok, nella mia testa è così. Riesci sempre a renderlo così? Cioè è, è così dettagliato Beh, no, ormai magari con l'esperienza? No, è sempre una sfida, è come una battaglia ogni volta. Cioè non... la soluzione non ce l'hai subito. A volte rimani deluso. Non è, che... non è che sempre la tua intuizione ti porta lì. A volte ti porta... Mm. Eh, sì, me lo immaginavo meglio e quando, sì. e quando dici nella mia testa era più bella allora lì senti i tuoi limiti e anche i limiti dei tuoi strumenti del, di quello che sì non abbiamo la bacchetta magica eh, non è che tutte le cose escono, tutte le ciambelle escono col buco però diciamo quando ma questo ti aiuta molto a sapere che una lamiera reagisce in un certo modo piuttosto che in un altro. Cioè avere un, a monte una serie di informazioni che sai che bene o male arrivi a quel risultato. Ecco, quello è fondamentale. No, infatti è bello quella cosa che dici sul, sul fatto di sentire i limiti anche del mm del de provare ad andare sempre sul limite di quanto tu possa riuscire a fare o tirar fuori da un determinato materiale, da un determinato senso, Sì, questa, questa cosa mi piace molto. È, è sempre... Cioè, è met, mettersi curiosa. alla prova una, una sì. sfida fra te e il materiale. Quindi eh, ti stimola questa roba qua. Un'altra cosa. Ma spiegami bene che, che cosa, cosa vuol dire arredo di design, perché eh, te lo sto chiedendo, perché sempre quando ci eravamo visti mi avevi detto, la gente non capisce quello che io intendo per no, arredo di design sì, quello che volevo dire è questo cioè, mh, io vengo confuso uh, col designer nel senso che il design nasce in un modo diverso, non nasce dai rottami o dalla casualità, delle forme del, il mio è più simile al lavoro dello scultore casomai il design nasce spesso da un progetto fatto a tavolino, computer dove si pensa a un prodotto da moltiplicare che costi poco che sia facile da produrre che sia per tutti non è il mio caso quindi è più per cioè, la scala più sì, una cosa industriale ho fatto anche il design nel senso che ho dei pezzi in produzione con delle aziende che è nato in quel modo lì ma è nato dalla casualità di aver fatto delle forme che poi si sono adattate al design, però quello che realizzo sono spesso pezzi unici o piccole collezioni, anche quando ripeto una sedia non è mai una uguale all'altra. Questo è il bello, cioè il fatto di avere un qualcosa di unico, cioè che sì. ce l'hai solo tu, l'hai pensato così e sarà così e sarà più. Per sempre così, cioè sarà solo così. Se invece pensi in funzione del design, allora c'è un progetto, la sedia sarà così, avrà questi limiti, però dovrà pesare poco, dovrà essere... Beh, sul pesare poco la sfida c'è sempre, eh? La leggerezza è un'altra sfida che metti sempre in campo non puoi fare una serie che pesi 200 kg <ride> no, e poi la devi spostare per la... quando la mamma dice sposta le sagge che ci passa sotto tu... sei lì che non riesci eh, a spostarlo però sì il design nasce da altri presupposti e io quando ci sono arrivato ci sono arrivato un po per caso al design nel senso che ho realizzato delle cose che poi sono state adattate al design, alla produzione. Però voglio tornare alla citazione che mi hai detto prima, che tu non fai design, ma fai, ti piace chiamarli oggetti funzionali. Sì. Cosa, cosa, cosa vuol dire? Oggetti funzionali perché è difficile che io faccia una roba... Che non serve a niente. Fino a se stessa. <ride> Te magari hai visto questi nuovi... Vanitas, questi teschi, questi non hanno una funzione. Vabbè, beh, beh, lì dopo arredo, però è un oggetto generale. più decorativo, diciamo più non so come dire, però è bello il fatto che comunque. Però dalle mie mani è sempre nato. Di qualcosa solito, di utile, sì. Cioè, tipo fai un tavolo, non è che deve essere. E impraticabile come tavolo. Diciamo che sono le forme canoniche dell'abitare, la sedia, la libreria, il tavolo, la console. E non deve essere la inutilizzabile, non deve essere quelle, quelle gli oggetti belli, ma inutilizzabili. No. Cioè, proprio da, da viverli, cioè, sono, devono essere belli. No, a casomai è, è un lavoro. Può essere anche un lavoro concettuale, ma comunque è da usare, cioè concettuale, nel senso che è in sé anche un pensiero come questo della carta stropicciata, eccetera ma comunque um, se faccio un contenitore che sembra fatto di, di fogli stropicciati in realtà è sempre un contenitore. Poi concettualmente c'è questa idea del, del foglio beh Sicuramente su quel, su quel tavolo lì non ci puoi giocare a ping pong, no. <ride> però, però avrà degli altri, degli altri scopi bellissimi, comunque tutto è confermo. È stato sì, tutto sulla molto, fruizione se... poi beh. ci sono quei limiti lì, cioè certo. <ride> un bicchiere che tipo ogni tanto è storto, però no. No, ah, sul mio ovviamente... tavolo di casa... Perché c'è sempre la tovaglia sopra? ma se appoggio la bottiglia in un certo modo o, o sta come la torre di Pisa o cade perché <ride> lì c'è magari un avvallamento Devi, ormai conoscerai il tuo tavolo, sai dove appoggiare oh, il bicchiere ma io lo conosco anche quando <ride> c'è la tovaglia su e, dopo... come nata questa, questa tua passione? cioè da quando è che hai capito che tu avresti fatto questo qua? Cioè, Ma ci sono state diverse segnali. Allora, intanto io parto come pittore, no? cioè, fin da bambino io volevo fare il pittore, c'avevo in testa quello lì. E quindi, comunque fatto. è una cosa artistica. Cioè, il fatto che non è che volevi fare l'ingegnere, hai sempre voluto no, fare comunque, sei cioè, sempre io stato un artista quella, nella quel testa. Quel pallino lì ce l'ho avuto da bambino? Mi ricordo, era proprio quello che pensavo da grande. Io voglio fare il pittore e l'ho fatto per un periodo agli esordi, cioè ho fatto i miei studi professionali che ho studiato litografia, fotolitografia e ho lavorato nelle fotolito per un po' di anni poi però mi andava tutto stretto perché sentivo che dentro c'avevo un fuoco da buttare fuori cioè sentivo e ho cominciato per conto mio a dipingere eccetera ma il passaggio poi a, a, ai volumi, agli oggetti è stata questa, ci sono stati diversi segnali. Il primo con la pittura, che c'era quel pomeriggio lì, non so, stavo male, non, ero, ero insoddisfatto di quello. Ho distrutto questo quadro. No? L'ho proprio spaccato e sono usci, è uscito il telaio no? dalla tela in questo modo e io l'ho guardato, e ho detto: ma io è, è, è questa cosa che vorrei: cioè, vorrei vedere non più la superficie. Ma un basso rilievo. Quindi sei uscito dal 2D al 3D. Eh, e, e di lì è, è un po' si è accesa come una lampadina che mi ha fatto pensare che forse quello che stavo cercando era. Una cosa in 3D. Sì. Il fatto del toccare la superficie, del vederla, proprio di vedere che, che mh, ha, ha più facce. Cioè, è... Allora ho cominciato a pensare come fare e cosa usare, perché non avevo esperienza. In quel, momen in quel momento lì aiutavo degli amici che cioè, ho fatto il restauratore. S sì, sono quei momenti della, che avevo forse la tua età di, di transizione, che provi a fare tante cose e ho imparato a fare tante cose. Infatti eh, io credo che tu sia veramente un artista a 360 gradi, perché? Sei, ho visto delle, delle sculture hai fatto comunque de, delle sculture proprio eh, ti intendi anche sculture di metallo ma invece intendo proprio sculture di, di pietra eh, sculture di metallo sì. pittura cioè, sì mh... ho provato a assaggiare anche la pietra poi sai ogni materiale va coltivato e, eh, diciamo poi, che in un qualche modo tu scegli o il materiale che ti sceglie perché è come il gatto che ti sceglie <ride> non <ride> sento me <vero>. <ride> esatto come è... e quindi fai un po' spazio e dici forse è meglio che esploro lì esploro lì perché è quello che ti piace perché magari ti piace di più esatto quindi, magari su è anche ferro bravo. È, sta, è stato così proprio un amore da volerlo proprio conoscere De Continuare a esplorare continuare. perché comunque credo che tu comunque è... E continui a esplorare alcune tecniche nuove, modalità sì. nuove. Ci sono um, esperimenti che magari dici ok, voglio vedere fin dove può arrivare il ferro, testi i tuoi limiti, i, esatto. i limiti del ferro, i limiti della tua immaginazione. E io in quel momento... Probabilmente cercavo un materiale che fosse adatto a me e... che ti potesse rappresentare, si sì. può dire, perché comunque cerchiamo la nostra anima gemella, probabilmente anche nel lavoro, come in queste, in queste cose qua. Quindi hai trovato la tua anima gemella nel. In quegli inferno. anni lì avevo questi amici che erano anni molto. Eh, floridi, le discoteche, che rifacevano le discoteche. Parli degli Tutte... anni. Eh, fine anni 80 inizio anni 90 okay. quindi c'era ah, ancora no, tutto no, tutti gli anni 80 ancora c'era cioè una bella un'energia che poi era fumo però c'era questa energia che si voleva sempre fare fare fare e io con questi amici li, li vedevo fare di tutto compreso il saldare e quando ho capito che in in, in un pomeriggio tu riuscivi a vedere una struttura intera saldata, ho detto, beh, è questo che voglio fare. Il ferro ti dava questa possibilità di vedere rapidamente un'idea eh, nascere. Che poi, ehm, esatto, devi anche imparare tecniche particolari, perché il, il metodo della saldatura è parecchio difficile, non è proprio quella cosa semplice che impari dall'oggi al domani. Sei. Sì, sì, è anche vero che non mi sono un granché voluto, un po' perché non ho cercato di andare avanti nella, nella, tec tecnica. nella tecnica. Ma credo che sia più affascinante il fatto che comunque... Ognuno di noi ha dei punti deboli, cioè, punti deboli, non voglio intendere che sia un punto debole, però... No, sai cosa? Dopo è, entri è troppo N nella tecnica e allora diventi l'esperto di saldatura e dopo cerchi solo la perfezione. A me mi si chiedevano le idee, fin dall'inizio, che ho cominciato a costruire oggetti. Nessuno mi ha, mi ha mai criticato le saldature perché magari non erano Ma perfette. Ma non è nell'arte, cioè non, non puoi andare a criticare una, una, un... Quindi se entri in quel mood lì che invece cerchi la perfezione, secondo me non va bene per un artista. È molto più importante saper assemblare le idee che non saper fare la bella saldatura. No, esatto, se poi vogliono una bella saldatura vanno poi in carpenteria <ride> la gente. Sì e quindi tu hai, fatto, hai provato a fare il pittore sin da, dall'inizio? Ma la pittura è come una maledizione che ciclicamente ritorna, ritorna fuori infatti in questi anni ciclicamente io faccio una serie di quadri mi viene un'idea di esplorare un... avevo questa idea del, del punto di fuga, del paesaggio col punto di fuga anche lì ho fatto diversi lavori però consapevole del fatto che era molto complesso portare avanti tutte e due le discipline anche in un modo diverso, non è, perché la pittura che, che voglio fare io non è conseguenza degli oggetti, è proprio tu come, è come se ci fossero due Roberto che uno è fatto così e l'altro invece costruisce gli oggetti. Eh, non cioè questa cosa dà, dà più noia al mercato perché eh, lo puoi confondere, che non a me. Quindi io so i luoghi e le persone dove proporre il mio oggetto, che è il ferro, sono gli oggetti, e i luoghi dove posso propormi con la pittura. Generalmente non posso fare uno e l'altro insieme perché... Uno cerca uno o cerca l'altro, sì, sono due cose... Sì ma non sono neanche conseguenziali, è come appunto ti dico, c'è un Roberto Pittore, uno scultore che fa cose... Che, che bellissimo, fanno due cose diverse. E fanno due tipo... cose diverse. E la pittura però è rimasta assai più soppita rispetto, cioè ho esplorato assai di più con gli oggetti. Che con la con pittura. pittura però tu intendi proprio, perché volevo essere preciso, intanto proprio deve avere la tela la pittura su tela, o intendi i quadri che facevi... Ma la, pittura, la pittura può essere anche materia sopra una superficie, cioè... Che era quella dei quadri che mi hai fatto vedere. I quadri che ti ho fatto vedere, sì, c'è questa rivisitazione delle opere del passato con tutte le contaminazioni del contemporaneo. Che anche qua, devo essere sincerissimo, ho rubato un'altra citazione che... Era la parte finale del discorso di, di Mughini. Di Mughini, sì, di Mughini che in, que, in quel testo lì ha raccontato anche di questa deriva coi quadri. Eh, esatto, perché è bella la parte dove dice: dalle grandi pitture del tempo aureo alle immagini più consumate dell'odierno furore mass mediatico, se non è questo un violare i confini, un contrabbandiere delle merci illegali, che male c'è? Sembra dire mora. Anzi, il fatto delle immagini consacrate dei secoli sono talmente belle che niente può svilirle. Al contrario, ne rende ancora più fragore la bellezza trasferire, contaminare, spacciare. Se non è questo fare dell'arte acconciata ai nostri tempi. È bellissimo, quindi di nuovo grazie per l'agitazione. Sì, perché Sì, credo il, che abbia colto l'essenza di questi lavori. Cioè, cioè, il fatto nessun... anche che un'opera d'arte del passato Contamina... Che non cerchi di sporcarla, di, di violare l'immagine? No, cioè io casomai allora immagino so, il bacco di Caravaggio no? che è questa figura d'orso nudo col con un tatuaggio contemporaneo col calice di vino più grande del normale con la uh, tappezzeria Louis Vuitton dietro con, gli, con i Ray-Ban cioè, alla fine tu vedi sempre il capolavoro però è come. Però è se... diverso, diverso, diverso è una rivisitazione. Perché sì, una rivisitazione, come nelle... è esatto, non bisogna offendere niente fatto cioè, con, è con offende, ironia, in con in gioco, ma cioè, non vado a deformare l'immagine di solito, vado a sovrapporre delle cose da richiamare la contemporaneità. No, infatti, questo qua è molto molto bello io lo C'è cioè, anche lo una sorta tanto. di rispetto. Che secondo me è giusto che ci sia dell'opera comunque cioè, sono opere meravigliose però eh, non sto facendo sono, sono mille anni che sono lì sono 500 anni che sono uguali è giusto fare un tanto un po di sì di, di vedere tra l'altro la questo ciclo di lavoro è nato in un momento per me molto strano quando eravamo tutti chiusi in casa col covid quindi ho, ho usato tanto per esempio ho usato anche delle immagini sacre dove c'era non so una deposizione dove tutti i personaggi avevano la mascherina tranne il cristo quindi anche lì, lì, ecco, lì me la sono fatta di più la domanda andrò a toccare un tasto sensibile poi parlando anche con una persona religiosa e Insomma, uno di quei cristiani che frequentano mi dice «No, ma Roberto, tu, tu esprimi la tua, il tuo modo, la tua contemporaneità, però vedo che non stai deturpando, cioè tu stai mettendo le mascherine a un quadro che… L'hai reso in... più attuale, hai sì, reso... È, come, è come se fosse una deposizione contemporanea alla fine, come se fosse successo adesso con questi problemi quindi c'è stato questo gioco divertito, ma, non, ma in un qualche modo anche rispettoso di, di tutto quello certo, che è. Perché comunque anche lì giustamente bisogna sempre stare dentro al rispetto, però se c'è già questa consapevolezza, credo che non. solo se uno si può pensare di, di, di offendere di eh, non, non credo che sia mai tua intenzione no, fare, no, assolutamente sviluppare alcune cose e comunque ti dico la pittura è una parentesi che a cicli irregolari si ripropone come desiderio e io la lascio uscire in qualche modo e faccio un ciclo di lavori ma da dove prendi ispirazione che cosa cosa cioè è un qualcosa un, una cosa che tu cerchi per Ma per a il... me allora, per esempio, questi ultimi lavori mi affascinava molto l'idea di trasferire un'immagine sopra un supporto inventato. Quindi una tecnica... Che non è una tela standard che prendi da? No, io prima creo una superficie fatta. e qui c'è il riciclo: cioè quello che buttiamo nella sportina della carta, che ci portiamo a casa dal supermercato, le, le scatole delle confezioni. Io le appiccico come un collage anche casuale, sulle, creando una, una specie di micro bassorilievo. Sì. E poi trasferisco capovolta questa immagine dove rimane impresso solo l'inchiostro della stampa laser. Era questo qua il piacere di rivedere un'immagine non su una superficie liscia, ma tutta in un qualche modo assassinata. Deformare con delle screpolature mi piaceva questo aspetto. Dà, Togliere freddo. quel freddo alla tecnologia, no? che ha, può avere un, una stampa che è molto, molto quei quadretti assoluto. piatti. Ecco. Infatti, quello lì è bello. E poi ovviamente da, da questa um, ricerca di, di questa originalità mi avevi detto che vengono alcuni difettini, ma è il bello di questa di quest opera sì, qua, perché proprio le che mancanze di colore, cioè, danno... sì, è anche quello che cercavo, questa, questa differenza. Questa imperfezione, questa poi, perché imperfezione. Eh, spesso l'imperfezione viene vista come... Una, una cosa negativa e, e come un e quadro invece... antico tenuto malissimo da restaurare che ha, ha tante screpolature, cose ecco un po' anche quella l'idea ecco, come la Venere di Nessuno gli dice che è brutta la Venere è senza braccia, senza testa pure, è meravigliosa quindi non hai niente da, da da criticarli anche perché non potresti dirgli niente perché lui credo che non, non ci sia più <ride> quindi nessuno già ha niente da dire allora, Roberto, io ho un gioco da fare adesso e non voglio farti altre domande perché, mh, sai, ne farei miliardi, <ride> romperei le scatole degli anni. E eh, ma magari ne facciamo un'altra. Volentieri, quindi volentierissimo, anche perché dopo un giorno prenderlo quella sedia lì la prenderò da usare in ufficio. Adesso dirò a Luca di metterci le rotelline sotto da renderla più da ufficio. Ti ho dato un'idea? <ride> Le rotelline serviranno delle rotelle grosse Sì, ci ho pensato, però... <ride> sì. Eh, no, no, ci ho già pensato, ma... È, scopo, cioè, è pesante No, è che se voglio tenere una base in quel modo c'è no, poco okay. spazio, no, non riesci a girare intorno eh, Lo troverò al mondo Un giorno vedrete, mi vedrete con un bidone, so, un po' forse, magari tutto il giorno attore ti paga un po' la schiena, però... Allora, il gioco è questo quindi, Roberto, io ti do questa pallina qua e se fai il canestro vinci una cover personalizzata. Fantastico. E così ci puoi mettere tutte le con tutto il tuo logo e tutto, tutto quello che vuoi. Se non faccio canestro, c'è penitenza. C'è comprarla. <ride> ah, ok. Allora, ti lascio la pallina e puoi palleggiare, puoi vedere se... Non so, non so se... Non pare... poi ci metti la pellicola per vietarvi... Metto gli occhiali. No! Ah, è andato... Niente, niente, è già male, è già male. Se ti può far sentire meglio, io sono dei mesi che sono qua dentro, non ho ancora, non sono ancora riuscito a far canestro. Sì, ma hai fatto sentire meglio, ah, perché... E poi qua dentro nessuno, credo che tu sia il secondo, il, una persona su un tipo 10. Beh, grazie della rassicurazione. Della, della rassicurazione. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tanto avrò una scusa di invitati ancora per, per poter... Va recuperare. bene, molto volentieri. Qua da Davide e Roberto, un salutone a tutti gli amici di Dandu e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.